Come segretario generale dell'ALDA, che è l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, abbiamo sottoscritto e promuoviamo la firma per l'ICE del New Deal for Europe perché sappiamo che sarà una risposta ai problemi economici, ambientali e di sviluppo sociale dell'Unione Europea. E per tutti noi, per i nostri cittadini andiamo a firmarla.